Grazie Ringrazio innanzitutto l'invito, è un piacere essere qui a parlare di immigrazione. Allora, io, sono, io insegno in economia, quindi sono, ho cercato di una, mi è stato chiesto di parlare di immigrazione e mercato del lavoro, di restringere eh, il tema dell'immigrazione è un tema amplissimo. Io parlerò di un, un argomento molto specifico che è quello del, del mercato del lavoro e l'idea discutendo con Gian Domenico è. Stato Cercherò di darvi degli elementi per, per poi discutere, cerco di darvi del, un, un senso di dove sono almeno gli economisti nel, nel dibattito, su quali siano gli impatti degli immigrati del lavoro e da lì poi possiamo partire nella discussione, cioè, su più, più di, di politica po domande, chiarimento anzi meglio. Chiarimenti durante e invece ah, il lattice verso, verso il fondo e ci però allora oggi sarà certo. molto brevemente in dirette sui migranti Io mi concentrerò molto sull'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro parlerò dei benefici che l'immigrazione dell'immigrazione parlerò del, del punto di vista invece alla fine del, del migrante Parlo brevemente di quello che sappiamo dell'integrazione dell del mercato del lavoro e poi delle, delle brevissime delle brevissime conclusioni se posso anticipare quello che, che vi racconterò è che dal punto di vista delle, delle politiche del dibattito politico la, il succo di questa mia presentazione che, mi, che, che vi, vi do subito è che non c'è nessun motivo dal punto di vista del mercato del lavoro per sostenere tesi eh, fortemente contro la migrazione quindi qualsiasi dibattito politico eh, spero che questa mia slide vi aiuti a sapere che non c'è sul fondamento ecco, posizione è continente negativo di migrazione del lavoro quindi il dibattito sul, sulla migrazione si gioca in altre sfere magari lo rimandiamo Brevemente per introdurre l'argomento, sappiamo tutti che il Gagliano è un modo di, di ottima stanza, questo non è, non è solo Italia, è una tendenza comune, e un paese europeo, anche in paese di Stati Uniti, il tema dell'informazione, l'assenza di informazione e della disinformazione gioca un ruolo importante. Una statistica che, un, un, inizierò con i miei grafici, per qui se, se diventano... Troppo, spero di, di usare grafici relativamente semplici, insomma una, una, una regolarità statistica che si trova in qualsiasi inchiesta si faccia banalmente se si chiede alla gente quanti sono gli immigrati del tuo paese, e sono troppi, ce cioè ne sono troppi, ma se si chiede quanti sono sistematicamente in qualsiasi inchiesta venga fatta in qualsiasi paese del mondo eh, si trova si trova che la, chiunque, i cittadini in media, sovrastimano pesantemente la presenza di immigrati. Quindi il modo in cui si legge questo grafico è, sull'asse dell'Egypte c'è la realtà, quanti sono gli immigrati in un paese. Sull'asse Y c'è la percezione, quanti pensano, quanti immigrati la gente pensa che ci siano in un paese. No? La linea rossa e la linea dei 45 gradi, quindi delle quali se tutti fossero informati i punti sarebbero sulla, sulla linea, il fatto che tutti i punti si trovano eh, sopra la linea vuol dire che le percezioni sovrastimano fortemente la, la realtà. Prendiamo l'Italia, in media, è una vista nel 2015: gli italiani pensano che ci sia quasi il 30% di migranti nell in e corrisponde questo a un 10% effettivo. Quindi c'è molta disinformazione, ci sono opinioni contrastanti per esempio sul, sul commercio internazionale e l'immigrazione, dal punto di vista degli economisti, non ne discuterò molto, sono due fenomeni molto legati e molto simili, ma anche qui questa è la percentuale di gente non in favore, in favore del, del trade in favore dell'immigrazione, anche qui in, quals, in tutti i paesi, paesi i paesi del mondo, sistematicamente la... Le, i cittadini sono più a favore di avere più apertura al commercio internazionale, eh, ma molto meno ad avere apertura all'immigrazione. Quindi c'è un'austerità che ha a che fare, almeno con questi, questi dati, non tanto con la globalizzazione per sé, ma con, con, uh, con, li, con la presenza degli immigrati. Ancora altri, altri dati, sempre per, per introdurre. In questo, il grafico è sempre simile, in questo caso guardiamo sempre, con dati piuttosto recenti, guardiamo alle, alle percezioni sugli eh, gli documento di quindi gli immigrati senza documenti, e gli immigrati con i documenti eh, regolarmente presenti. Anche questo, questo grafico permette di confrontare quanto, quanto la gente, guardiamo la prima domanda, quanto sei preoccupato, quanto ti preoccupa la presenza degli irregolari rispetto ai regolari. Dei stati regolari di nuovo, tutti i punti sono sopra la linea di 45 gradi, che vuol dire che la gente è molto più preoccupata. Quasi il 90% degli italiani dice di essere preoccupata dagli irregolari, e il 40% dai regolari. Comunque la gente riporta l'immigrazione come un problema preoccupante, ma per, per gli irregolari è ancora, è, ancora, è ancora di più. E, e le solite domande: sono, gli immigrati sono un peso per, per, per, il, per il welfare? Sono causa di crimine? E anche qui. C'è una grossa preoccupazione: la, la metà dei, dei, degli intervistati sempre che portano una preoccupazione riguardo all'abuso del welfare, riguardo al crimine, e chiaramente questa preoccupazione è più forte sistematicamente per, rispetto agli immigrati regolari. Il che anche qui non vuol dire che ci sia, appunto, queste sono percezioni, non vuol dire che la realtà vada assolutamente in questa direzione. Se vogliamo pensare al welfare, ovviamente la realtà non è questa: gli, gli irregolari, per definizione hanno o zero opere o un accesso molto limitato al welfare e quindi per definizione non, non, non sono peso sul sistema sociale, nonostante le percezioni vanno in una direzione, una direzione opposta. Qual è l'impatto, cioè, molto del dibattito sull'immigrazione gira anche nel dibattito attuale in Italia, per esempio questa attenzione ai giovani italiani, al futuro delle regioni italiane come questo viene contrapposto alla presenza degli immigrati, gira sempre intorno a cosa succede al mercato del lavoro, a cosa succede all'occupazione e ai, ai salari dei nativi, degli apocman, apoc apoc dei cittadini, quando arrivano gli immigrati. Le, le risposte della politica sono sempre molto, molto semplici, la realtà della, della ricerca è molto più complessa, quindi c'è diciamo, una letteratura amplissima che inizia nel Ottanta e che ancora, come vedete, non ha ancora una risposta, quindi non, non, non, cioè, gli economisti non hanno una risposta precisa, hanno tante risposte molto utili per il dibattito, non ne hanno una, una precisa. Ci sono dei problemi, di, questo magari vi annoierò un pochino, ci sono dei problemi tecnici nel, nel cercare di capire, non è così semplice, cercare di capire cosa succede, c'è cioè un arrivo di immigrati, cosa succede ai salari, cosa succede all'occupazione. In modo in cui lo vorremmo fare, per rispondere a questa domanda vorremmo fare questo esperimento mentale. Prendiamo due regioni, A e B, allocchiamo degli immigrati in una regione, queste due regioni sono gli incidenti, poi mettiamo degli immigrati in una regione, e confrontiamo i salari, aspettiamo sei mesi, un anno, due anni, confrontiamo i salari e la tassi, il tasso di occupazione di queste due regioni e vediamo se differiscono, in che direzione. In questo modo potremmo rispondere a questa domanda. Di fatto, ovviamente, non, eh, noi non possiamo decidere dove collocare gli immigrati, non possiamo fare questo esperimento mentale, quindi se vogliamo rispondere seriamente a questa domanda dobbiamo lavorarci molto di più. La direzione in cui va la ricerca economica è quella di confrontare abbiamo quante regioni, tutte le regioni hanno degli immigrati, quello che possiamo fare è confrontare cosa succede al salario, all'occupazione in regioni che hanno più immigrati di altre. E quindi, guardiamo, ovviamente sfruttiamo il fatto che c'è una diciamo, diversa intensità migratoria e possiamo cercare di, di vedere se le regioni che hanno più immigrati hanno salari più bassi o hanno avuto riduzioni nei salari, per esempio, in conseguenza del, dell'immigrazione. Il problema è che come mai certe regioni hanno più immigrati di altre? Non, non c'è niente di casuale in questo. Ovviamente gli immigrati scelgono dove andare e, e di fatto... Per quanto nel dibattito politico questo effetto negativo sui salari sia sempre dato come ovvio, uh, gli immigrati vanno ovviamente, sono più mobili, sono appena arrivati nel paese, non hanno, hanno meno vincoli dei, dei nativi e quindi vanno nelle regioni dove c'è più lavoro, questa è, è un'ovvietà. E, e quindi, se noi prendiamo qualsiasi paese e confrontiamo la, i salari, l'occupazione. E guardiamo a quanti migranti ci sono, troveremo sempre questa correlazione positiva, dove ci sono più migranti, i salari sono più alti, l'occupazione è più alta. Il che ovviamente non vuol dire che i migranti eh, riducono la disoccupazione e aumentino i salari, però non vuol dire niente, Insomma, chiaramente vuol dire anche che non è così ovvio che aumentino le disoccupazioni e riducano i salari. Anche se avessimo dati più e ce abbiamo, possiamo seguire le stesse regioni, le stesse province, le stesse città nel tempo, in tutti i paesi eh, europei, negli Stati Uniti, e possiamo vedere se le aree dove arrivano più immigrati hanno subito delle riduzioni, dei salari o degli aumenti nella, nella disoccupazione. Questo possiamo farlo empiricamente, anche questo non è detto che, ci, che risponda alla domanda, perché anche qui probabilmente tenderemo a trovare una correlazione positiva. Le aree che hanno avuto uh, una, una, degli shock positivi, degli shock economici positivi, quindi sono cresciute, hanno avuto una riduzione della disoccupazione e un aumento dei salari, avranno attirato più immigrati, quindi i due fenomeni si muovono eh, nella stessa direzione, senza che, appunto, senza che questo provi che gli immigrati hanno fatto benefici sul mercato del lavoro, ma nemmeno... Eh, eh, e In un'esclusione che abbia un effetto negativo, perché può essere che le regioni che hanno avuto più immigrati sarebbero cresciute di più se ne avessero ricevuti meno. E, quindi, questo, dal punto di vista proprio della ricerca, non è una domanda non ovvia a cui rispondere, e adesso non, non voglio tediarvi troppo. Il problema che noi, diciamo che, su cui il mio lavoro, per esempio, di ricercatore, gira intorno è la mancanza del controfattuale vuol dire che noi vorremmo osservare la Lombardia in assenza, osservare la Lombardia, osserviamo la Lombardia oggi, sappiamo i salari, sappiamo l'occupazione, vorremmo osservare la Lombardia con, oggi con un livello diverso di immigrazione. In questo modo potremmo confrontare cosa davvero succede eh, ai salari, all'occupazione, alla disoccupazione alla partecipazione al mercato del lavoro. Quindi vorremmo, avere, eh, vorremmo osservare la stessa regione. Eh, in questo controfattuale, in questo mondo parallelo in cui lo stato di migrati fosse rimasto invariato, per esempio, rispetto all'anno precedente. E a quel punto appunto potrei confrontare le due cose e dare la risposta finale a qualsiasi domanda, potrei eh, guardare qualsiasi gruppo della popolazione e vedere esattamente cosa è successo con, con l'arrivo degli de, immigrati. Questo appunto non è ovvio e, e c'è tutta una, una complessità di econometria. Di cui, di cui non vi dirò nulla se non, se non parlarvi di, di casi forse più, più intuitivi. Sono qualcosa che, la ricerca ha usato sono i cosiddetti esperimenti naturali. L'esperimento naturale è cercare un evento politico, naturale, eh, storico, che generi uno spostamento improvviso di immigrati. E che arrivano in una certa area del, del paese, in modo, in di paese, senso in modo inaspettato, in modo, in modo non pianificato e a quel punto questo crea una sorta di, di, appunto, di esperimento, possiamo vedere cosa questa città ha ricevuto una, un influsso di immigrati improvviso e questa città invece non l'ha ricevuto, possiamo vedere la, a confrontare le città e cercare di capire cosa, cosa davvero succede quando, quando arrivano l'immigrato. L'esperimento naturale più famoso con cui di fatto la letteratura dell'analisi degli effetti di de, dell immigrazione è partita è eh, perché ha visto e immagino tutti voi: Starface è eh, di Mario Caatlift. Che cos'è? Mario Gaatlift? È, Il è un, un evento del nel 1980. Il governo cubano, all'improvviso, autorizzò chiunque volesse lasciare Cuba a, a farlo e, partendo dal, bordo, dal porto di Marie. Eh, con questa improvvisa uh, questa politica improvvisa, in quel momento si stima che 125.000 cubani lasciarono Cuba, il, la città più vicina a Cuba, via è Maieri, e quindi uh, questi 125.000 cubani all'improvviso arrivarono a Maieri, e appunto la Scarface parla anche di quello, e, e il 50% dei Marielidos, così da qui, si, si stabilì a Miami. arrivano a Miami, a Miami c'era già una, una comunità cubana e si fermano lì. Quindi questa è un po' la direzione di questi esperimenti naturali. All'improvviso eh, Miami ha un aumento della, della forza lavoro del 7% e il numero di cubani aumenta aumentato il 20% nell'arco di pochi mesi. Quindi se c'è un, un, una situazione, pensiamo a appunto, normalmente, pensiamo alla, alla storia migratoria dell'Italia, ci vogliono anni e decenni per, per avere un aumento del, del genere della forza lavoro costa degli immigrati. Qui invece avviene in pochi mesi. Quindi se c'è un, un posto dove andare a cercare l'effetto negativo del, dell'arrivo degli immigrati, un posto è una situazione è, chiaramente questa dovrebbe essere. E dovrebbe essere. La situazione migliore dove poter osservare un questo chiarissimo effetto negativo su salari e, di occupazione di cui eh, si parla tanto nel dibattito di politico. Um, appunto ci furono appunto, questo ehm, ne ho già parlato, quindi un evento appunto imprevedibile, esogeno, concertato nel tempo, ci furono conseguenze, appunto il film di Scarpesi parla di questo, ci fu un incremento degli omicidi del 50%, si discute anche se Fidel Castro lasciò in questi Marilitos. Mandò una serie di criminali e aprì le prigioni per liberarsi, questo è discututo, però cioè, torniamo al mercato del lavoro. C'è un primo paper appunto, che appunto ha dato i natali diciamo, alla letteratura eh, sull'impatto sull dell'immigrazione, che è un paper del 1990 del, di David Carr, che è un professore a Berkeley, uno dei, dei padri contemporanei dell'economia del lavoro, e quello che lui fece. Eh, semplicemente appunto ha questo esperimento, c'è cioè, cioè Miami, ci sono altre città simili, Atlanta, Houston, Los Angeles, Tampa, San Petersburg, a Miami arriva all'improvviso questo influsso di, di cubani e, e nelle altre città no. L'idea è semplicemente, questo si chiama difference in difference in econometria, ma vuol dire semplicemente posso confrontare cosa succede a Miami prima e dopo questo arrivo di cubani e posso vedere cosa succede nelle altre città. Quello che se, se c'è un effetto negativo, dovrei, dovrei, vedere, dovrei vedere che a i salari sono, sono, uno, sono diminuiti, dovrei vedere che la, che la disoccupazione è aumentata, e quello che lui trova è, eh, è nulla lui non, anche in un contesto così, così dove probabilmente tutti noi ci aspettiamo di trovare un effetto negativo, non, non trova nulla nei dati, non trova nessun effetto negativo significativo, robusto, eh, nemmeno per i gruppi che sono più esposti alla concorrenza dei nuovi immigrati cubani, quindi come, come gli afroamericani per esempio. Graficamente, usando questo semplicemente, questo è un grafico, appunto la, la linea, questo è un grafico dell'andamento dei, dei salari, ah si è spento, sì, ottimo, si sì, è spento, sì, no. però... sì, sì, sì, intanto ve lo racconto, semplicemente il grafico fa vedere, fa vedere l'allumento dei salari e ovviamente c'è questo shock del 1980 con l'arrivo di Mario Litos. se appunto se l'arrivo di questi 125.000 cubani ha un effetto deprimente sui, sui salari e sull'occupazione sull dovremmo vedere i salari scendere subito dopo l'arrivo la, dei, dei subito dopo il 1980 e questo non come potete non vedere non, eh, non si vede assolutamente dei dati, anzi una, non, non si vede nessuna discontinuità, nessun salto, nessun, nessun crollo nei, nei salari. Era un periodo di diverso. Come? Era ambientato negli anni anni. 80, tutto. No? sì sì sì, assolutamente. Il periodo dopo. C'era Ah. Ma aspetta e si riaccende sì, a... sì, sì, sempre. sì, ma sì, sì, esatto. esatto. non so come è mai ma maniera capita iterativamente che si spegne e si riaccende Sì, sì, sì No, sì, senza sì, altro, sì. questo è un evento negli 80 negli Stati Uniti in Florida, Miami e quindi dopo possiamo discutere quanto sia legito di, di che implicazioni ha questo per l'Italia nel 2018 che punto che chiaramente la ricerca si fa andando a vedere episodi, e vedere se in episodi come questo, cosa è successo, troviamo un effetto negativo, ma adesso vi farò vedere che in un secondo che si può trovare benissimo anche un effetto negativo. Quindi, questo è quella, diciamo, la prima ricerca non trova nessun effetto. Questo sono sempre lo stesso, semplicemente l'andamento dei salari, c'è una tendenza negativa, perché questi sono salari degli unskilled e quindi ci sono dei cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro che portano a un abbassamento del, dei salari dei lavoratori non qualificati, però c'è un trend negativo che, che precede chiaramente l'80, quindi non ha nulla a che vedere con il discianine di Caspa, di liberare eh, gli, in questo gruppo di Mario Vitos, non si vede assolutamente un crollo nei, nei salari immediatamente dopo l'arrivo dei Mario Vitos si vede anzi che i diciamo, salari salgono un pochino più rispetto al grande negativo che avevano. Se guardiamo a, soltanto agli uomini, soltanto agli ispanici non cubani, soltanto ai, a quelli all'età centrale tra i 25 e i 59, ugualmente c'è un sacco di, di, di variazioni ma non si vede niente che, che sembra un crollo nei salari dopo il, il 1980. <ride> Quindi, da allora, quindi questo primo paper apre la letteratura e semplicemente fa un punto molto semplice: e dice, non è, appunto, non è così ovvio che l'arrivo di immigrati eh, abbia effetti così negativi sul, sul mercato del lavoro. In questo caso, non si riescono a vedere. Da lì inizia una ricerca di cui parlerò più, più tardi, chiedendosi appunto come mai, perché ovviamente qualcosa deve essere successo. E ci sono mille meccanismi di aggiustamento del mercato del lavoro. Uno è che i, i lavoratori più colpiti da questo arrivo possono essersi spostati, quindi se il lavoratore eh, statunitense che perde il lavoro a causa del cubano può essersi spostato e quindi io non lo servo più a Miami e non, e non vedo che c'è stato un aumento della disoccupazione, perché se, quindi sotto un effetto fortemente negativo, ma non lo, non lo vedo. Un'altra possibilità che è che c'è stato un riaggiustamento, arrivano i maleditos, cubani che non parlano inglese e loro prendono le mansioni più basse nel mercato del lavoro e questo fa spostare leggermente più in alto i lavoratori non qualificati americani che sono non qualificati ma perlomeno parlano inglese. Pensate a un ristorante, quindi i lavapiatti che non hanno bisogno di parlare la lingua, arrivano i cubani, i cubani vanno a fare i lavapiatti e il lavapiatti americano finisce in sala a servire il tavolo. Questo spostamento fa sì, ovviamente chi serve ai tavoli, alle mance, cioè ha uno stipendio più alto, quindi l'arrivo dei cubani per quella persona implica un aumento dei salari, perché lo fa spostare in una mansione leggermente, non diventa un ingegnere, ma diventa, fa, fa, sale un gradino nella, nella scala dell'occupazione. L'arrivo dei cubani, questo ne parleremo, l'arrivo degli immigrati, gli immigrati consumano, consumano bene i servizi, sono consumatori appunto come i nativi e quindi creano domanda di lavoro e quindi portano... O creano lavori ovviamente, la domanda è se ne creano abbastanza rispetto a quelli che tra virgolette sottraggono o qualcosa che è più corretto dire. E, o è cambiato il modo di produrre di questo faccia. Cioè, quindi ci sono più lavoratori a schifo, il mio stesso ristorante che prima avevo due camerieri, posso averne quattro. E quindi tengo i miei due statunitensi, mi aggiungo altre due che mi aiutano. Insomma, quindi faccio una tecnologia più intensive, sì, in termini di lavoro qualificato. Questo dibattito va avanti appunto, dal 90 fino al 2015, questa volta George che è un altro padre del lavoro che sta ad Harvard, quindi da Berkeley ad Harvard, stiamo parlando, veramente del almeno per chi crede nella ricerca scientifica, stiamo parlando dei, dei massimi esponenti di quest'area, fa una cosa molto semplice, dice cambia la definizione di chi è un lavoratore non qualificato lui dice, secondo me i lavoratori non qualificati non sono quelli con il diploma di scuola superiore come Massimo, che era la definizione, quindi per Carlo la definizione era fino a chiunque avesse da analfabeta a uh, scuola superiore per Borges dice no, secondo me la definizione corretta è da analfabeta a uh, qualcuno che ha interrotto che non ha completato le scuole superiori quindi, Semplicemente li le, le definisce come persone ancora meno qualificate. Banalmente dice: andiamo a vedere qual è l'effetto sulle persone ancora meno qualificate. E quello che lui fa, quello che lui trova, invece è invece più in linea con, uh, con quello che ci aspettiamo. Questo grafico ancora confronta Miami, cioè l'andamento dei salari, confronta Mayeni con, uh, con delle aree intorno a Miami, simili a Miami. L'idea appunto che prima dello shock del 1980 i salari in queste aree erano simili, eh, insomma, allo stesso livello. Poi c'è lo shock eh, a Miami che fa deprimere i salari del, di questi high school dropouts, quindi gente che magari non è meno completato dalle da scuole superiori, e, mentre non si vede nessun effetto fuori dal livello, come rispetto a E quindi Borchers conclude che questo, che questo questo lavoro è, siccome nel 2015, attualmente è molto discusso e molto citato da, ovviamente dall'attuale dall amministrazione statunitense perché viene usato come chiave esempio di un effetto fortemente negativo da notare non su tutta la popolazione americana ma solo una sezione particolare del, dei lavoratori. Infatti di questo poi parleremo, perché sono, le limitazioni sono, come quei commercianti personali, sono Predistributivi ovviamente, colpiscono, possono, sono dei winners, dei loser. Lui pubblica questo paper, gli rispondono di nuovo, questa volta da Berkeley e da Davis, di nuovo dall dalla California. Riprendono i suoi dati, li analizzano, li riguardano e fanno dei, dei cambiamenti e usano un numero maggiore di osservazioni, quindi che è sempre meglio perché per fare la media su due persone è, è peggio che fare la media su. 15 persone, qui appunto qui è un tema quanti lavoratori possiamo osservare nel 1980 a che sono uh, senza uh, diploma superiore, nel momento in cui riaggiustano poi a un, a un campione più, più ampio non trovano più niente, quello che non lo trovano qui dividono gente con, uh, gente con il diploma e meno del diploma. Quello che trovano è che non, no, non trovano questo effetto negativo su gente che ha meno del diploma e trovano un effetto positivo su gente con il diploma. Quindi, chi ha ragione? Non è un dibattito totalmente aperto, si stanno scontrando, ma recentemente su, sui maggiori quotidiani americani, l'attuale amministrazione, amministrazione cita molto il paper che trova un effetto negativo e quindi insomma, il dibattito è aperto. Vorcas, che è un anziano cubano, eh, bisogna contestualizzare la cui famiglia fuggì prima dell'arrivo di Fidel Castro a Cuba, è, sta, ha scritto altri due paper dal 2005 ne sta scrivendo un terzo in cui sistematicamente trova effetti negativi. Quindi insomma, il dibattito è apertissimo. La, la lezione di questo che volevo, il messaggio che volevo con queste prime slide, cioè per farvi capire magari un po' come non è ovvio rispondere a queste domande e sicuramente capire che anche in un caso come questo, abbastanza eclatante, non è così ovvio osservare effetti fortemente negativi, quindi anche ci cioè, ha voluto, a Borcas ci cioè, ha messo 25 anni a scrivere un paper in cui trovava gli effetti negativi, nel giro di sei mesi altri ricercatori ugualmente rispettati hanno consultato la sua tesi, ma non è così ovvio eh, trovare gli effetti negativi. Passiamo a un esperimento più, più recente. La, sì, si è fermato, no, vi posso parlare. Certo, chiarimenti. Ehm, esperimento più recente, così, l'allargamento dell'Unione Europea e il, io la, la, lavoro in Inghilterra per cui. Il tema del Brexit, non potevo non, non parlarne visto che mi ha, mi ha colpito personalmente, non solo nel, nel cuore. Brexit, il 1 gennaio del 2004 c'è stato l'allargamento dell'Unione Europea, 8 nuovi Paesi membri sono entrati nell'Unione Europea, ai tempi ci fu un dibattito: i Paesi membri, quindi EU 15 Paesi membri, potevano scegliere se adottare dei periodi di transizione. Quindi limitare l'accesso al mercato del lavoro o permettere l'accesso immediato del, degli immigrati europei al mercato del lavoro. Il Regno Unito è uno dei pochi che ha aperto immediatamente il mercato del lavoro. L'Italia adottò dei periodi di transizione per cui il, i cittadini dei nuovi stati membri potevano entrare ma non lavorare, invece gli UK apre immediatamente il mercato del lavoro. Cosa succede? Uh, UK ha il mercato del lavoro, quasi tutti gli altri paesi, Germania, Francia, lo chiudono quindi non permettono immediatamente l'ingresso nel mercato del lavoro e quindi ovviamente gran parte sostanzialmente dei polacchi dei migrati polacchi vanno verso gli UK e l'UK ha un aumento, una, il numero di, di immigrati dell'Unione Europea triplica nell'arco di vent'anni, ma in particolare dopo il 2004. Passano un po' di anni e nel 2016-23 giugno, in occasione del mio compleanno, fanno io per il referendum e, e decidono che con una maggioranza piuttosto sottile, come sapete, decidono per il per Quindi decidono di uscire dall'Unione Europea. Il consenso direi che è ampio sul fatto che l'immigrazione ha già fatto un ruolo determinante in questo voto ma allo stesso tempo è tutt'altro che ovvio che abbia giocato un ruolo determinante nell'economia nell e nella società, quindi non è il fatto che la percezione dell'immigrazione sia stata determinante per i voti, è ovvio, vi farò vedere un grafico su questo, è molto meno ovvio, vi farò vedere diversi grafici su questo, è molto meno ovvio che ci sia stato un problema effettivo causato da questi immigrati che abbia portato a questa decisione del, del Regno Unito dei modiglietto e della Quindi, appunto, questa è la, la storia migratoria della, di, del Regno Unito in, una, in un grafico. La, la linea rossa sono i, i migrati. non dell'Unione Europea, la linea trappeggiata sono gli europei, appunto, come, come vedete qui c'è l'allargamento, quindi un improvviso uh, aumento. Questa è la net migration, quindi è la differenza tra gli arrivi e le uscite, quindi c'è un aumento netto, poi si stabilizza. Nella così un po di storia politica del, del Regno Unito quando David Cameron vince nel, nel 2010, il partito conservatore aveva una piattina Nel programma elettorale c'era la riduzione, c'è cioè una famosa frase di David Cameron, poi, poi trascritta nel, nel programma elettorale: la riduzione delle dell netta del Regno Unito alle Tens of Thousands, quindi sotto, nelle decine di migliaia dalle hundreds of thousands to tens of thousands. Cioè quello che David non promette qui nel 2010, con la net migration che è la somma di 200.000 eh, non EU, più quasi 100.000 EU, quindi 300.000 persone, lui promette di riportare la net migration alle di migliaia, quindi di riportare il paese eh, più o meno qui, negli anni 80, che era la, negli anni 80, negli Regno Unito era una migrazione decine di miliardi. Questa promessa totalmente insensata, non penso che nessuno in genere voglia riportare il paese indietro sotto i 20-30 anni, sotto nessun profilo a parte quello dell'inquinamento, non so, in genere, lui fa questa promessa insensata e, e da lì cioè, anche la sua carriera politica viene colpita perché avete... Questa promessa alimenta l'idea che non si possa più controllare l'immigrazione, si perché ci sia posto un target totalmente assurdo. Dopodiché si accorgono gli inglesi limitare in l'immigrazione europea non c'è modo, eh, perché appunto io sono libero di andare nel Regno Unito e lavorare in figlia lì, fino a che non, a meno che non essere a uscire l'Unione Europea da cacciarli. Quindi si accorgono di questo e, e da lì inizia un dibattito che questo prima non lo conoscerete. Il Cameron ha dato la possibilità di fare storie rete e non sul fatto che, vinse, che vincesse il remake, cioè, e invece non è andata così, e il Remain adesso sta, sta discutendo. La, la, la negazione degli europei è scesa, effettivamente. Molti europei se ne sono andati, si vede nei dati: sì, sono, quindi un effetto c'è stato, non so, non so quanto a Comunque, la, lo scontento, questo è un grafico, forse lo, non visibilissimo, lo scontento del... questo è un grafico che riporta uh, sempre sono delle attitudes, delle percezioni, su quanto sono preoccupati sull'immigrazione. La cosa interessante, quindi il cerchio rosso è sempre la, è il Regno Unito, mi confronta ogni due anni, mi, mi confronta il 2007, il 2009, il 2009, 2011, il 2011, 2013, il 2013, 2015. Si nota chiaramente che nei paesi europei il Regno Unito per qualche motivo dal 2007 in poi è sempre il più preoccupato dall'immigrazione. Del, del, quindi si vede questo, quindi era, lui era già nel 2007, e è il più preoccupato nel 2009-2011, quindi c'è chiaramente una, una preoccupazione che cresce in questo paese. Come mai? Andiamo a vedere appunto, è il mercato del lavoro. Andiamo a vedere cosa è successo, e cosa hanno fatto questi immigrati europei o non europei hanno il lavoro per creare così tanta preoccupazione nei cittadini in inglesi. Questa è evidenza prodotta da degli economisti super mainstream della London School of Economics, e che semplicemente la prima informazione che danno è che sul livello di istruzione del, del, degli immigrati nel Regno Unito, in teoria tutti pensiamo che siamo uno dei che i paesi siano contenti di ricevere i migrati istruiti, eh, perché i migrati istruiti portano conoscenze, qualifiche che sono state pagate da altri paesi di cui noi possiamo beneficiare eh, avendo li qui. Quindi in teoria dovremmo essere contenti. Il Regno Unito ha esattamente questo tipo di immigrazione, guardiamo solo la, la prima linea, questa è la percentuale di, di persone che hanno... Terminato la istruzione all'età di 21 anni, quindi hanno un'altra, istruzione universitaria o almeno alcuni anni nel di istruzione universitaria, per i nativi dell'Università è il 23%, gli immigrati è il 43%, gli immigrati dal, dai nuovi stati membri, da Polonia, eccetera, entrati nel 2004, è il 36%. Tutti gli immigrati sono il 45%. quindi il Regno Unito riceve un'immigrazione estremamente qualificata, quindi questo non è chiaramente un motivo per, per giustificare la loro ansia rispetto all'immigrazione. Seguono una serie di grafici prima, eh, che vi spiego prima che cercano di far vedere cosa succede. Guardano tutte le aree del, del Regno Unito che vanno a vedere cosa, cosa succede, vanno a guardare il cambio il numero di immigrati tra il 2008 e 2015 e il cambio nella disoccupazione, nei salari, nel, nella percentuale di, di, di giovani non in IET, quindi che non stanno né studiando né occupati né che stanno facendo alcun training e guardano ai salari dei, dei meno qualificati. Quello che potrete vedere tra qualche istante è che appunto l'idea sarebbe, che vediamo, ogni punto che vedrete è una l'operatorio, è una zona dell'Inghilterra e mettiamo a confronto i cambi di immigrazione con i cambi del, della disoccupazione. Quindi se l'arrivo di immigrati aumenta la disoccupazione dovremmo trovare una correlazione chiaramente positiva. Aree che hanno avuto più immigrati dovrebbero, far, dovrebbero avere aumenti della, della disoccupazione. Per i salari dovremmo vedere una relazione molto negati negativa, non so se molto negativa, ma negativa, quindi aree che hanno più immigrati, hanno ricevuto più immigrati dall'Unione Europea, dovrebbero avere salari più, dovrebbero aver avuto riduzioni nei salari medi. Quello che, Quello che spero vedremo è che tutte queste relazioni sono anche qui assolutamente piatte, cioè non c'è nessuna chiara indicazione che... Che le aree che hanno avuto più immigrati, in, in questo caso gli europei, hanno avuto aumento di, di disoccupazione riduzione dei salari, riduzione dei salari dei, dei meno uh, qualificati. Forza. Eccoci. Quindi, questo è il grafico: questa è la disoccupazione, appunto. Punto sostegno, ci sono dei punti qui in azzurro chiaro, ogni punto è una, è una zona, sull'asse orizzontale c'è il cambio nella percentuale di immigrati dall'Unione Europea, qui c'è il cambio all'incoronamento e quindi se, se l'incoronamento aumenta nelle zone che sono più immigrati dovreste vedere una bella linea eh, positiva che sale così, perché si chiaramente che, che dove entrano gli immigrati c'è un aumento della situazione. Questi sono i salari, potremmo vedere una bella linea negativa, quindi che, che, che va giù. Quindi, dove, dove c'è più aumento, dove l'immigrazione è aumentata, del, ci sono posti come potete vedere dove la, il cambio percentuale di europei dal 2008 2015 è del 14%, quasi del 13%, quindi sono aumenti molto grossi in pochi anni di europei. I salari non sono scesi, anzi. In questi punti sono aumentati sono tutti positivi quindi insomma line, la, la, il succo di questa di evidenza è che non c'è un'evidenza chiara nemmeno se andiamo a cercare a guardare i salari reali dei, dei lavoratori meno qualificati mi scuso se non ho tradotto, tutte, tradotto tutti i grafici ma sono un lavoro infinito e quindi mo, ancora anche qui non si c'è stata una decisione in politica molto importante, molto giocata sull'immigrazione, ci sono cittadini inglesi molto scontenti dell'immigrazione, hanno degli immigrati molto istruiti, hanno un tema di immigrazione irregolare molto limitata, hanno ricevuto pochissimi rifugiati. Nella quale crisi dei rifugiati, per darvi un numero, se la Germania ha circa un milione di siriani, il Regno Unito ne ha 20.000, e sono paesi con lo stesso GDP per capita, e lo stesso PIL per capite quindi insomma, quindi insomma non, non, la crisi dei rifugiati non è arrivata nel Unito per come, per diversi motivi che hanno a che fare con la con la formazione di Dublino e come è organizzata la prenda dell'asilo a livello europeo. Quindi, mi spero. Mi sono farsi di te... Quanto partitore ci caderemo? Sì. Quanto partitore è grande? Io e quando? Ok, ok. Quindi mi rivolgo un pochino immigrati, punto, Quindi non c'è questa evidenza chiara negativa, gli immigrati accettano salari più bassi, questo è, che viene spesso ripeto, la concorrenza sleale che gli immigrati fanno, e, e questo di fatto è vero, questo c'è cioè, un punto generale che io, almeno questo è un punto più, cioè, più di politica dell'immigrazione, di è che se vogliamo combattere una battaglia a favore dell'immigrazione dobbiamo anche sapere quali sono le, le cose vere che chi si oppone all'immigrazione dice, e perché. Quindi il fatto che gli immigrati accetti salari più bassi è ovvio per due semplici ragioni economiche, cioè possiamo verificare due condizioni, uno che il livello dei prezzi nel loro paese di origine sia più basso e due che loro spendano, parte del loro reddito, venga speso all'estero e quindi questo avviene se ci sono rimesse, ci sono familiari all'estero, ci sono vacanze, investimento. Il mio stipendio in, in sterline ovviamente io faccio sempre quello che io posso comprare in Italia e quindi può essere che io accetti il salario più basso di un, di un mio nativo, per, di, un, di un inglese, perché parte del mio salario lo spendo poi in estate in Italia che ha dei prezzi più bassi. Quindi questo è vero che tutti accettano salari più bassi, è vero anche che ci sono aspetti legislativi istituzionali che portano a che precarizzano gli immigrati. Che con la durata del soggiorno, la durata limitata del soggiorno, vincolare la residenza, il contatto di lavoro, che, rendono, che riducono la trasformazione lavoro degli E quindi questo fa sì che non possano chiedere salari, che siano costretti in questo caso a chiedere salari più bassi. E se davvero potessimo ridurre la concorrenza sleale, tra virgolette, sempre lamento perché non è un termine che io riconosco in alcun modo, si può chiaramente intervenire sugli aspetti legislativi e sull'integrazione, c'è cioè, molta evidenza che i migranti più integrati investono, spendono e pensano di rimanere, spendono più, più reddito nel paese ospitante e quindi anche le loro richieste salariali si, si, si approssimano a quelle dei nativi, quindi se, se questo è un... Come si spiega la senza di effetti? Quindi, c'è diciamo una domanda più, più teorica. Perché, okay, il messaggio che vi, vi. Non vi sto dicendo che gli immigrati non hanno effetti negativi, ma vi sto dicendo che è difficile vederli, che non è così ovvio vederli. Quindi, come mai? Il punto è che il mercato del lavoro è più complesso di quello delle, delle patate. Quindi, se io aumento l'offerta di patate a Milano, la raddoppio in un giorno, il prezzo delle patate andrà, andrà giù può aumentare quello del ketchup e degli hamburger, perché sono beni complementari, ma insomma gli effetti sono più ovvi, intuire. Il mercato del lavoro ha molti più margini di aggiustamento e, e ha effetti uh, redistributivi e, e su questo tutti gli economisti sono concordi, quanto più una, un cittadino nativo, diciamo un autotono, no, un cittadino del paese ospitante è simile in qualifica e competenza un immigrato tanto più eh, alto è il rischio che, che subisca una, una competizione d'altro canto quanto più i nativi sono diversi in termini di qualifica dagli immigrati tanto più eh, possono beneficiare per, per complementarità quindi il solito esempio se io faccio il sono italiano faccio le pulizie ovviamente all'arrivo degli immigrati che fanno le pulizie chiaramente entrano in competizione con me se io invece sono un dentista, avrò qualcuno che mi fa le pulizie a, a un prezzo più basso, dove c'è una complementarità con me. Quello che chiaramente è una sciocchezza dal punto di vista economico è quella che viene chiamata la lamp of label fallacy, cioè idea, questa idea ripetuta, questa idea di rubare il lavoro, l'idea che ci siano 100 lavori e che se arriva un immigrato chi, prende, chi occupa un lavoro lo sta prendendo a qualcun altro. Questa non ha, una, Per gli economisti questa è una cosa incomprensibile, eh, perché appunto il motivo per cui in un paesino di montagna o a Milano cioè ci sono più lavori a Milano è perché c'è più gente a Milano, quindi se, se noi spostassimo le persone da Milano a un paesino di montagna dopo un po' di tempo ci sarebbero più lavori in questo paese di montagna. Quindi le persone seguono, i lavori seguono le persone non, e non c'è questa idea di questi lavori fissi che se vengono presi eh, spariscono. So. E, come può aggiustarsi l'economia in mille modi e questo è, è, è molto... ci sono mille canali di aggiustamento, uno di quali è i cambiamenti industriali tecnologici, e un modo in cui le economie possono reagire all'arrivo dei cubani nel 1980 è, è cambiare la produzione, iniziare a produrre, per esempio, beni che sono più intensivi di manodopera. Quindi ho bisogno, avevo smesso di produrre questi beni o questi servizi perché avevo, avevo bisogno di manodopera poco qualificata che era scarsa, nel momento in cui arriva posso iniziare o riprendere produzioni che prima non c'erano, quindi assorbire questa manodopera qualificata. Viceversa posso mantenere continuare a produrre quello che sto producendo, ma posso cambiare la, tecno, la tecnologia che uso, quindi se ci sono più lavoratori a disposizione posso impiegare più lavoratori e meno capitale, quindi insomma, la mia impresa agricola posso meccanizzarla totalmente o, con l'arrivo di manodopera non qualificata, posso rallentare questa, questa meccanizzazione e di nuovo assorbire, aggiustare in questo modo la, la mia domanda di lavoro, la domanda di lavoro locale alla, al cambiamento dell'offerta. Uno studio, per dimostra che principalmente avviene questa seconda cosa, cioè. Non cambiano, non cambiano tanto le produzioni di beni o dei servizi, ma cambiano il, mo cambia il modo in cui vengono prodotti. Appunto, con l'esempio di aggiustare la produzione agricola a seconda di quanta manodopera ho a, a disposizione. Ci sono canali, appunto, questi, di cui che suggerivo prima, con l'esempio del ristorante, del lavapiatti, del cameriere. I nativi, possono I nativi hanno sempre un vantaggio comparato eh, in termini di comunicazione conoscono la lingua, quindi qualsiasi mansione che implichi la comunicazione con clienti o con altri lavoratori la, nella lingua del posto, ovviamente in questo i nativi sono sempre avvantaggiati. Quello che si vede nei, negli Stati Uniti, in Europa in negli di Empirici è che avviene questa ricollocazione che di fatto è positiva, quindi gli immigrati entrano, entrano in lavori meno desiderabili e spingono, appunto non necessariamente nella disoccupazione, ma possono spingere nativi in, in lavori leggermente migliori e, e di, di coordinamento dove c'è bisogno per esempio di un po' più di, di comunicazione non solo di, di, di mano d'opera, di pura manodopera. C'è cioè, l'esempio dell'offerta di lavoro femminile, la, la complementarietà, la di gente con la forza lavoro locale e come la presenza di padanti e di usittere e, e, e collaboratrici domestici collaboratori domestici, collaboratrici domestici immigrate ha permesso e permette alle donne, qua c'è molta evidenza per l'Italia, per gli Stati Uniti, per la Spagna, ha permesso alle donne di entrare di più nel mercato del lavoro, quindi un meccanismo che di fatto fa, arrivano, non solo gli immigrati arrivano, trovano lavoro, ma anche permettono alle donne di lavorare di più, neanche punto, siccome lavori, il numero di lavori non è fisso, il lavoro aumenta, aumenta il PIL, insomma, ci sono effetti positivi, anche qui sempre ehm, con effetti distributivi, non tutte le donne possono beneficiare di una collaboratrice domestica, di un BPC. Quindi, ovviamente, ci sono grosse differenze tra eh, lavoratori molto qualificati e meno qualificati. C'è cioè, il tema del consumo, Siamo, appunto, che viene spesso dimenticato: ci sono due aspetti qui. Uno, appunto, forse più ovvio, è che gli immigrati sono consumatori, e quindi, nel momento in cui appunto, arrivano, consumano beni e servizi e questi beni e servizi devono essere prodotti da qualcuno, da, da noi, diciamo, noi nativi o da loro stessi comunque creano posti di lavoro banalmente anche se, non, anche se non fossero imprenditoriali come sono anche se non avessero idee, anche se non portassero nuovi tipi di commercio diciamo anche banalmente arrivando e mangiando, bevendo e dormendo creano una domanda di, per case, per cibo, per, per servizi che, che crea dei posti di lavoro di quanto, quindi fanno spostare la domanda di lavoro come spostano l'offerta, arrivando, ma spostano anche la domanda di lavoro. Di quanto spostano la domanda di lavoro dipende dalla protezione al consumo e, e quindi dipende anche da, loro, da quanto consumano ancora nel paese di ospite rispetto a quello di origine e dal loro reddito. Quindi Quanto più sono ricchi e spendono, tanto, tanto più è, questo è benefico per il paese di ospita, tanto più sono poveri, poco integrati, marginalizzati, Tantomeno possono contribuire in questa, in questa direzione. Un aspetto del consumo meno ovvio è quello dei, dei prezzi, e questo io penso che non avrebbe mai sentito in nessun dibattito politico. Se è vero come prendiamo Salvini, se è vero che lui crede, credo a fondo del suo cuore che l'arrivo di migranti per forza riduce i salari, se riduce i salari vuol dire che sta riducendo i costi di produzione e quindi i prezzi dei, dei prodotti. Il che vuol dire che tutti quelli che non sono immediatamente colpiti dalla concorrenza con gli immigrati beneficiano di una riduzione dei prezzi. Quindi tutti coloro che non facevano i lavapiatti e che, si trovano, che, che quindi non si trovano a competere nel mercato del lavoro con l'arrivo dei Maria Litos possono andare al ristorante e pagare un, un prezzo inferiore. Quindi diciamo, se, se è vero che c'è questa riduzione dei salari... L'altra faccia della moneta è che ci una riduzione di, dovrebbe essere una riduzione dei prezzi. Anche qui ovviamente con effetti di fai più distributivi, appunto il, il come, unicamente, unicamente, no, cioè dipende sì, come distribuire. E assolutamente. Anche qua il fai più distributivi. La vappiatta statunitense che perde il lavoro perché arriva il Marilithus Cubano, che non va ovviamente sinologia, che non va al ristorante. Non beneficia, perde per, il mercato del lavoro e non beneficia dalla riduzione dei prezzi dei ristoranti. Il dentista di Miami, cioè, il dentista, diciamo, professore di economia di Miami, che normalmente non compete nel mercato del lavoro con i Maria Lidos ma va molto al ristorante, beneficerà del, della riduzione dei prezzi e, e quindi è portato di nuovo gli effetti distributivi che però vanno tenuti in conto su, eh, nella, nella valutazione. 5 D'accordo, uh, allora mi, mi fermo qui, quindi lascio stare l'integrazione. Ho due slide su questo. E dal punto di vista, se poi usciamo dalla da metà del lavoro e guardiamo un punto di vista più globale, almeno dal punto di vista degli economisti, non ci sono dubbi che la migrazione è positiva. La migrazione permette banalmente a persone che, che vogliono spostarsi o che, più o meno, o che sono forzate, parliamo di dei migranti economici che si spostano da, da aree a bassa produttività, dove le loro capacità, le loro qualifiche, la loro voglia di, di fare comunque si traduce in una, in una bassa produttività, verso un'azione invece ad alta produttività, dove, dove le loro stesse capacità rendono molto di più. Questo implica un aumento eh, globale del PIL e quindi c'è questo, sono, questo del trillion dollar bill, on the sidewall, c'è cioè l'idea che liberalizzando la migrazione ci sono sti, sti, tante stime, addirittura il mondiale potrebbe aumentare del 12%, e studi che stimano aumenti ancora, ancora maggiori. Questo, in uno scenario ipotetico in cui si aboliscono le barriere uh, all'improvviso. Ovviamente, gran parte di questo aumento andrebbe agli immigrati, che per un immigrato, appunto, c'è cioè c'erano varie stime: il reddito personale può aumentare da 1 a 10 volte, da 2 a 10 volte, uh, a seconda del paese in cui va e chiaramente beneficerebbe moltissimo i paesi di sviluppo, astraendo completamente dai <coughs> problemi sociali. Che poi... eh, gli effetti risidutivi però sono sempre importantissimi. Gli immigrati guadagnano, eh, ma fra i cittadini e i paesi di destinazione ci sono winners e loser, Questo l'abbiamo più, più o meno già, già discusso. Ovviamente un modo di pensare, insomma, è più, più interessante invece che bloccare l'immigrazione per aiutare i giovani disoccupati italiani, si potrebbe pensare a, appunto a dei meccanismi per compensare e aumentare i giovani disoccupati italiani, i giovani disoccupati italiani non qualificati a entrare nel, nel mercato del lavoro. D'accordo? Mi... mi fermo. Avrei una domanda su pensioni italiani, ma. Non no, mi fermo Basta, no, mi fermo qui. Forse... Va bene, <ride> fermo... magari che... con le domande degli aspetti che sono legati all'ultima parte e allora se volete fare delle domande se potete venire qui al microfono e Vite. se non c'è nessuno possiamo portare avanti la relazione del relatore a questo punto eh. Francesco. Sì, ehm... Beh, intanto quando parlava del fatto che eh, appunto gli immigrati arrivano e quindi, cioè, come qualsiasi altra persona, consumano, ok, ma è stata fatta anche una valutazione di tipo qualitativo sul consumo. Questo lo dico molto semplicemente perché, non so. Un mio amico eh, farmacista che veniva dalla Nigeria 15 anni fa, siamo conosciuti, no? così. La prima cosa che ho notato era che il suo stile alimentare era estremamente diverso dal mio per dire questo. Chiaramente, io 15 anni fa mi immaginavo che tutto ciò aveva portato a un mutamento degli stili di vita e dei consumi, eh, poi. Eh, insomma il fatto che ci sono dei winners e dei losers appunto significa che ci sono anche dei losers poi vabbè per carità poi sul fatto che eh, cioè non lo so perché prima diceva che gli effetti come dire, eh, complessivamente gli economisti li valutavano positivamente il PIL aumenta ok però sappiamo benissimo che gli economisti come valutano le cose eh, cioè voglio dire, se domani c'è un terremoto qui il PIL aumenta in una maniera spettacolare però poi dobbiamo valutare se la cosa è positiva o meno non so, io conosco il lavoro di Bobcas lo conoscevo prima che l'amministrazione statunitense attuale lo prendesse così e... A me aveva colpito una cosa che aveva detto la prima volta che aveva fatto una eh, presentazione al uh, congresso, mi era stato chiamato. Eh, e siccome i congressisti sono sostanzialmente tutti, almeno negli Stati Uniti, avvocati, okay, perché lì tendenzialmente i politici sono tutti avvocati, mi è arrivato e ha iniziato dicendo: Cari signori avvocati, voi eh, quanti siete complessivamente come Albo eccetera eccetera, così detto non so, uh, 500.000 no? Perché, ok, se l'anno prossimo arrivano altri 500.000 avvocati, secondo voi il, il, il vostro salario aumenterà o si ridurrà? Perché gli ha fatto questa cosa? Perché chiaramente loro che erano avvocati non, non, non avevano mai avuto la percezione di che cosa poteva significare un aumento sul loro salario, no? cioè una variazione. Ecco, a me era suggerimento così, ripeto, non, non ho risposte precise, però a me quella cosa lì che aveva detto Borges, a me è rimasta impressa. Altri? Io distinguerei l'immigrazione rispetto al territorio da immigrazione e immigrazione perché è vero che i paesi del sud prendono quelli del sud del mondo, quelli del sud, del, del sud de, de, de Europa prendono cioè si spostano in paesi del nord, eccetera, eccetera, mentre quindi la manifestazione. Manodopera qualificata o comunque culturale di un certo tipo di ricerca scientifica si sposta di più verso il nord mentre preferisce sempre di più le parti più a sud e poi l'altra variabile di cui non si tiene conto è l'automazione perché l'automazione e la delocalizzazione ha portato via un sacco di posti di lavoro e quindi anche questi non possono essere sostituiti dagli immigrati che vengono e sempre pensiamo a tutti i cinesi che si sono spostati nell'occidente e che hanno, non pagano le tasse perché hanno degli escamotage che per due anni non li pagano poi cambiano l'intestazione e non li pagano ancora per altri due anni e che non consumano prodotti italiani sì, ci sarà l'affitto, ma nel frattempo pagano l'affitto delle case che hanno svuotato altri. L'altra è del, di tutti i paesi che sono stati eh, depredati delle terre, una cosa che avevo detto stamattina, eh, con le terre occupate agli investitori industriali internazionali, con grandi investitori per l'agricoltura intensiva, che si sono spostati per forza, sono dovuti immigrare al nord, possono diventare consumatori, ma anche lì non occupano un livello eh, di reddito, cioè non, non lavorano, la maggior parte non lavora, viene tenuta nei centri di accoglienza, eh, viene sovvenzionata, ma di fatto il reddito produce relativamente il consumo rimane autottono nel senso che era quello, gira quello all'interno del paese, viene distribuito, non so come dire. un cioè, insegnante e eh, eh, negli anni in cui eh, una fabbrica di automobili a Torino importava molto manodopera dal sud al nord, Adriano 20, ma anzi già qualche anno prima, costruiva due fabbriche al sud che poi sono diventate, eh, le conosco insomma, anche per questioni familiari, dei fiori all'occhiello, a Pozzuoli e eh, non altro. A questo punto, a costo di passare per il salviniano, che non sono nella sala, mi chiedo, non vale la pena, almeno per un certo tipo di eh, manodopera forse, forse un po' meno qualificata, perché poi per quella qualificata oggi è ovvio che ci sono decenni di eccellenza, ma per andare a fare ricerca negli Stati Uniti, per modi, però per alcuni, per alcune realtà, non può valer la pena di pensare eh, di portare il lavoro in determinati posti dove non c'è, piuttosto che non eh, accentrare eh, lavoratori in aree che poi possono anche creare problemi eh, o comunque insomma, hanno studiato gli aspetti inerenti alle, alle grosse urbanizzazioni, eh, insomma, cose di questo tipo. è meglio, è più efficiente, si genera più valore, diciamo, se si, si attivano meccanismi compensativi per i perdenti, per così dire prendere da vincente i perdenti, eh, con investimenti pubblici o altre forme di diciamo, istruzione, istruzione, istruzione no? mm. eh, per, con, con, per fare ricollocare nei segmenti lasciati liberi dall'occupazione diciamo, che è stata presa. Eh, è un argomento eh, che ha una sua forza, ovviamente, assomiglia moltissimo con quello su, a quello sul commercio. Infatti tu all'inizio della relazione ricordo, hai detto che spesso si parla di immigrazione e che il commercio ha molto a che fare con l'immigrazione. L'argomento allora, sul commercio è esattamente strutturalmente uguale, no? Il commercio c'è vincenti per i perdenti, quando si apre il commercio internazionale dei settori vengono indeboliti diciamo dalla competizione che si attiva dall'abbassamento delle barriere economiche o anche normative che si attiva quindi si viene spiazzato nello spiazzamento questo, le risorse che sono occupate in quel tipo di produzione si devono collocare in un'altra un produzione diversa nel ricollocarsi hanno bisogno spesso di aiuto perché diciamo, localmente c'è un perdente sia in termini di, di investimenti fissi sia in termini di risorse umane questo argomento sta in tutti i manuali di, di commercio internazionale, per esempio il manuale di Crocoman. un punto cr cruciale dice sì, ci sono perdenti, ci sono vincenti, eh, invece di fermare il commercio quello che bisogna fare è prendere le risorse da chi ha vinto e distribuirle a chi ha perso. E, e, e, e, poi si tratta di capire quanto ha vinto e quanto ha perso. Immagino conoscere l'argomento di Roderick che dice che c'è un fattore, diciamo, si, si sposta, in realtà lo spostamento è, è, è il, lo spostamento è fatto 100 lo spostamento, uno perde 95 e uno vince 105, cioè c'è uno spostamento gigantesco e una vittoria molto piccola. Ora, questo argomento, nel nostro contesto di contenimento della spesa pubblica, di eh, eliminazione di tutti i meccanismi redistributivi, eccetera, eccetera, quanto è realistico? <ride> ecco, sì. no, grazie per le, per le domande e, allora, allora io ho due, due cose primo, che quello che vi ho presentato è quello che più o meno quello che io penso sia lo stato dell'arte del, di quello che più o meno gli economisti pensano su questo questo sul, su questo tema ehm, il mio, poi, poi c'è quello che è il mio punto di vista il mio punto di vista, cioè, in generale è che non c'è nessun si, si, può dis... Vado in ordine, si può discutere dell'opportunità dell dell'indicazione quanto, quanto si vuole secondo me è abbastanza fuori discussione che il mercato del lavoro non è il tema principale e... si può discutere per esempio del, di aspetti identitari consumo di beni italiani, il, il crimine come vogliamo la nostra società, il. Il, sì, sì. il mercato del lavoro non è l'aspetto principale da considerare, ma perché eh, viene considerato in generale dagli economisti, o perché tu non lo puoi considerare o... No, perché no, non Non è ovvio valori... che ci siano dei, dei, dei danni così, così evidenti anche sui sì. loser, e adesso arriva sui loser da giustificare l'intenzione di bloccare l'immigrazione è che poi vengono alla tua domanda ha un costo da cui si astrae sempre, ha un costo enorme, fermarlo. Guardando il mercato del lavoro non c'è questa evidenza che è una priorità numero uno ridurre l'immigrazione per evitare gli effetti negativi sul mercato del lavoro perché non, non si, si trovano gli effetti così negativi, bisogna andare a cercare, sono molto, non è ovvio che ci siano e tutti gli studi trovano gli effetti media nulli, ci possono essere gli effetti desecutivi, ehm. quindi secondo me non è lì che si combatte la battaglia, non, perché non c'è evidenza di questo. Dopodiché si può combattere una battaglia che secondo me è più, più corretta, non usando argomenti eh, relativi al lavoro che non ci sono, ma usando argomenti più identitari, quindi che, che, qual è la società che voglio, che cosa voglio, che cosa, come voglio vedere la, la mia società, e in base a quello io esprimo il mio voto e decido come spendere la, i soldi, se voglio meno migrati, perché voglio lasciare più coesa, più omogenea, meno, meno conflitti. E questo è appunto il punto che non c'è nessuna evidenza di, che sostenga l'argomento sul mercato del lavoro. Prima perché non si vede. Andiamo ai loser. I loser esistono anche prima cioè il user 1 è potuto chiamare il user, cioè le categorie svantaggiate che entrano in diretta competizione con persone appena arrivate che non conoscono la lingua, che non hanno qualifiche eh, o che hanno qualifiche non riconosciute, le persone le cittadine che entrano in competizione sono l'espressione di un fallimento della politica, della società, dell'economia che preesiste all'immigrazione, questo è il mio punto di vista, quindi la persona che nonostante la... Nonostante il guerra italiano non, non è istruita, è ecco, quella per la casa popolare, non, ha, non è mai stato occupato, È un fallimento che non viene causato dall'immigrazione, ma preesiste e che va affrontato ovviamente. È un tema di politica enorme che va affrontato prima. L'immigrazione può al massimo ovviamente enfatizzare la sofferenza di queste eh, aree svantaggiate della popolazione, che, però, ripeto, non sono, non sono innate dalla, con la realizzazione. Chiaramente se sono disoccupati senza istruzioni, senza qualifiche in fila per la Casa Popolare in una società dove sono poche case popolare gli immigrati non fanno che esacerbare loro, il loro stato di malessere ma non, la causa non è loro quindi togliere o metterli che è poi l'altro aspetto del, del problema se gli immigrati non hanno grossi effetti toglierli e metterli non cambierà molto e questi disoccupati che sono in fila per la Casa Popolare che non hanno lavoro togli gli immigrati e non trovano un bel lavoro non è ovvio, perché appunto se, se, non, è, se non ci sono effetti fattori negativi, è anche vero che se togliamo tutti gli immigrati non succede un, uh, un disastro. Quindi eh, possiamo guardarlo dall'altro da un punto di vista più di, più di riduzione. Quindi il mercato del lavoro, a meno se è stato quello che gli economisti possono vedere, è, non è il centro del, del dibattito. Non, nel situazione del di battito si trova fuori. Quindi, dopodiché possiamo concordare. Cioè, non con me, ma potete, possiamo concordare politicamente che, che preferiamo avere meno immigrati. Perché io, come economista, vi dico: che okay, non, non succederà molto sul mercato del lavoro, una, ci sarà qualche donna che non riesce a trovare una dove e starà a casa. Se questa è la società che, che, che volete, perché questo però ci evita di avere altre cose che non ci piacciono, va benissimo. Però, appunto, il dibattito non, non, è, non è lì. Chiaramente gli economisti valutano gli aspetti economici, io sono un grande sostenitore del fatto che ognuno faccia il suo mestiere, quindi cioè, prendo il tuo punto pienamente ma non è, cioè, io faccio curiosamente solo quello che si fa dal punto di vista professionale, poi faccio anche il padre, faccio altre cose senza una formazione, però appunto chiaramente l'economista penso deve dare risposta sugli aspetti economici e quello che io ti dico da economista è che di parte, il dibattito è spostato almeno fuori dal mercato del lavoro. E, mh, tornando al, al tema appunto dei compensari loser, appunto, la mia visione è che cioè queste, queste, queste fasce svantaggiate ci, ci, ci sono e hanno a che fare con fallimenti vari a vari livelli della politica. L'immigrazione eh, è un elemento che può esacerbare questi, questi aspetti ovviamente e fermare l'immigrazione ha dei costi grossi, come come chiudersi al commercio internazionale che vanno, che vanno considerate. Quindi, noi possiamo decidere di, di chiudere l'immigrazione perché dobbiamo, dobbiamo spendere dei soldi che potremmo spendere in altre cose, nel contrasto all'immigrazione, nel, nel rifiutare l'accesso agli immigrati. Possiamo fare come il Regno Unito, cioè possiamo uscire dall'Unione Europea, questo chiaramente il Regno Unito porterà ad avere meno forze, meno immigrati, a un costo. Su questo appunto si può discutere, si può votare, eh, però non si può mai non si può raccontare che sia un'opzione senza costi come quella. No, perché appunto nel, nel, nella valutazione va a tenuto conto. Quindi se sono questi costa meno, cercare di compensare questi per, queste persone perdenti o cercare in realtà di evitarle, perché appunto il parallelo con trade esiste, perché migrazione e trade sono sostituti, poi arrivo a, alla del delocalizzazione ma la differenza che, che contrae quello che succede è che ci sono effettivamente settori che improvvisamente arrivano la competizione cinese, cioè un intero settore che viene colpito. Con l'immigrazione è molto meno ovvio che se è così le persone che vengono colpite sono già persone in sofferenza, in qualche modo, a qualche punto. Sono, secondo me, espressioni di, di vari fallimenti a vari stati della, della politica. Quindi la preesisto, la domanda è appunto, a me conviene chiudere l'immigrazione con tutti i che questo ha per evitare che ci siano dei, dei, dei svantaggiati che, che, che perdano ancora di più, o è meglio pensare a, ad, ad aprirsi e però pensare a più politiche distributive e a evitare che si creino fasce svantaggiate nella popolazione. Ultimo domanda: due interventi sulla globalizzazione e la formazione. L'immigrazione di fatto è un con, contrasta queste tendenze, cioè perché appunto l'arrivo degli immigrati messicani, aschievi negli Stati Uniti, permette di non de delocalizzare, insomma c'erano anche studi che lo mostrano, e permette di ridurre l'automazione. Cosa vogliamo? Questo, di nuovo questo è un dibattito politico, non economico. Cosa vogliamo? Preferiamo avere delocalizzazione e meno immigrati, o possiamo avere più immigrati qui che fanno, e mantenere le fabbriche qui preferiamo avere più automazione, che chiaramente ha una serie di effetti positivi sull'innovazione, o preferiamo avere meno automazione e più mano d'opera, cioè tradizionale. Sono... L'immigrazione di fatto va in contrasto a questo, quindi se noi avessimo la, la disponibilità di lavoratori non qualificati rallenta l'automazione e rallenta la localizzazione, proprio perché riduce gli incerti nefatti. la condizione è stata proprio <coughs> delocalizzata sì. anche l'agricoltura industriale ha creato il suo guasto perché ha cioè. occupato territori che prima venivano occupati da migranti che sono, sono stati posizionali in cittadini no ma certo ma proprio tutto questo non ha nulla a che fare con l'immigrazione cioè che è un attimo di problemi l'immigrazione cioè dobbiamo cercare di distinguere se, se avvenuta delle localizzazioni questo non ha nulla a che fare con l'immigrazione quindi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 Dopodiché se non hanno. se la docentazione è come iniziata prima, non è.. Sì, tutto, dopo, sì. chiudere, però pensavo magari se potevate parlare di facciamo. C'è possibilità di chiarire. E niente, allora bene. grazie mille! Grazie mille. <ride>